Si chiama Apoteca PS ed è l'ultimo dei dispositivi donati dal Calcit all'ospedale San Donato di Arezzo. Ci fa stare al passo coi tempi e ci dà sicuramente la possibilità di curare più persone e sempre meglio. Aiuterà i farmacisti ospedalieri e gli operatori sanitari ad allestire nella più completa sicurezza i farmaci antiblastici da somministrare ai pazienti oncologici in dei hospital. Questo nuovo dispositivo segue passo passo tutte le attività che l'operatore svolge all'interno della cappa, aiutando l'operatore in quelle fasi di maggiore attenzione e importanza come ad esempio la pesatura, la taratura, la concentrazione del preparato preparato aumentando quelli che sono gli standard di qualità del preparato finale e la sicurezza sia per il paziente che per l'operatore stesso. Lo strumento va a integrare il robot che il Calcit aveva donato già nel 2016 alla farmacia ospedaliera. È uno strumento che comunque costa a un, un costo importante perché sono 43 mila euro però va a, comp a completare sia la parte robotizzata che la parte manuale che adesso sarà supportata da questo sistema. Il dispositivo effettuato la preparazione del farmaco sulla base del protocollo inviato dall'oncologo per ogni singolo paziente e validato dal farmacista. Nell'ambito delle cure personalizzate alcuni di questi farmaci che sono farmaci innovativi ad alto costo dove la gestione oculata è importantissima, permette ovviamente alcuni di questi somministri in dovena di gestire al meglio le quantità di farmaco, quindi aiutare nella gestione, nel contenimento dei costi all'interno sempre della massima appropriatezza.